buongiorno a tutti in questo video vi mostro la nuova risorsa che ho realizzato per play and learn italia questa risorsa è un percorso attraverso alcune favole di esopo il gufo lucio vi aspetta per raccontarvi alcune favole e farvi giocare insieme a lui pronti seguiamo il gufo lucio vi mostro brevemente come funziona questa risorsa Avrete a disposizione 5 favole differenti. In ogni favola troverete uno storytelling con un piccolo video, un'attività più didattica come ad esempio un riordino di sequenze e poi un'altra attività più ludica. Non è necessario leggere tutti quanti i libri in una stessa sessione, quindi in uno stesso giorno, perché i progressi del gioco resteranno salvati. Vi mostro solamente un'anticipazione di una delle favole per farvi vedere come funziona. Abbiamo quindi uno storytelling, successivamente abbiamo un'attività di riordino della storia e un gioco. Dopo aver completato il gioco si ritorna alla prima pagina e, come vedete, il gufo luccio ci dice che abbiamo già letto questa storia e possiamo quindi procedere con le altre. In ogni momento possiamo entrare nel grande albero del gufo e i libri che avremo già letto saranno visibili in questa sezione una volta completate le attività di tutti i libri sarà possibile andare a posizionare i libri all'interno di questo scaffale per procedere con il completamento del gioco se non completerete tutti i libri in una sola lezione non vi preoccupate perché potrete chiudere il generi e riaprirlo in un momento successivo, sempre dallo stesso dispositivo e utilizzando lo stesso browser, e i progressi del vostro gioco resteranno salvati. Mi sono divertita tantissimo a realizzare questa risorsa, spero che vi piaccia e fateci sapere che cosa ne pensate e se provate ad utilizzarla insieme ai vostri alunni. E Se volete realizzare anche voi per i vostri alunni giochi e percorsi per la didattica con Geniali. Vi consiglio il corso di Maria, vi ricordo anche il mio corso, dedicato invece alle Escape Didattiche in Geniali. Troverete tutte le informazioni riguardo a questi corsi nella descrizione di questo video. Vi aspettiamo ciao!